Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cappuccino al contrario al cioccolato o dalgona cioccolate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cacao amaro, zucchero, panna fresca per dolci, latte e scaglie di cioccolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo nel boccale il cacao amaro. e lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare la panna che deve essere ben fredda. Noi consigliamo di metterla per 45 minuti in congelatore. Ed azionare il bimbi senza tempo e senza misurino a velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola, trasferire la crema in una sacca à poche. Componiamo il cappuccino, mettere dei cubetti di ghiaccio, versare il latte, e decorare con la crema al cioccolato Decorare con le scagliette di cioccolato Cappuccino al contrario al cioccolato o dal Gona al Chocolat Grazie e alla prossima ricetta!